Genoa Juve, le formazioni ufficiali, Allegri non sorprende, Yuri conferma. Si apre la seconda giornata di Serie A edizione 2017-18, con i campioni d'Italia di nuovo in campo prima di tutti, la Juventus e di scena al Ferraris, dove ad attenderla che è quel Genoa che negli ultimi anni ha creato diversi grattacapi ad Allegri e ai suoi, in ultimo il 3-1 dello scorso anno. Quest'anno la solfa deve essere necessariamente diversa per i bianconeri. Alle 18 si comincia, di seguito le formazioni ufficiali. Juric prosegue sulla propria linea del 3-4-3, tra scelte obbligate e ancora poche certezze. Un punto fermo è però il centrocampo, con l'Axaltela Lazovic sulle corsie con Miguel Veloso e Bertolacci in mezzo. Davanti l'unico riferimento è Galabinov, alle sue spalle Tarabt e Pandev. In difesa, davanti a Perin, spazio per Biraschi, Rossettini e Gentiletti. Solo panchina per la Padula, parzialmente recuperato. Genoa 3-4-3 Perin, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazzovic, Veloso, Bertolacci, Laxalt, Pandev, Galabinov, Tarabt. All. Yuri La formazione del Genoa CFC Cancelletto Genoa Juventus Cancelletto Serie Team PIP. Twitter. Con barra MLHK2VQ40P Genoa CFC Chiocciola Genoa CFC, 26 agosto 2017. Solito 4-2-3-1 invece per Allegri. Che non ha a disposizione Marchisio e piaca per infortunio, oltre che Asamo ha, non convocato e verso la cessione. Nell'undici titolare è solo un cambiamento rispetto a quello visto all'esordio contro il Cagliari, peraltro obbligato, che Dira prende il posto proprio di Marchisio tra i due di mezzo, al fianco di Pianic. Davanti scelto ancora Quadrado al posto di Douglas Costa. Con Dybala e Manzukic alle spalle di Higuain. In difesa davanti a Buffon solo conferme. Juventus 4-2-3-1, Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alexandro, Chedira, Pianic, Quadrado, Dybala, Manzukic, Higuain. All. Allegri. Juventus 11, Buffon, Lichtsteiner. Rugani, Chiellini, Alexandro, Chedira, Pianic, Quadrado, Dibala, Manzuki, Higuain, Cancelletto Genoa Juve Juventus, Chiocciola Juventus, 26 agosto 2017.